Sì, grazie Presidente. Eh, allora eh, raccolgo con piacere tutte le, le osservazioni degli altri gruppi, eh, anche quelle del vicepresidente Pigliomeni. Purtroppo eh, il Presidente lo potrà confermare, quando abbiamo depositato la delibera ci siamo trovati ad incontrarci soltanto il presidente in quel periodo, era un periodo in cui ovviamente eravamo già tutti. Chiusi in casa, usciamo molto poco, quindi eh, la raccolta delle firme l'abbiamo fatta noi fra noi. Quindi assolutamente non volevamo eh, estromettere gli altri dal, dal lavoro. Ma eh, mi, mi preme precisare che è un lavoro eh, diciamo, prettamente mh, del segretariato, se andiamo a vedere perché. Eh, abbiamo semplicemente trasposto con qualche aggiunta in più sulla base dell'esperienza eh, quello che era la disposizione presidenziale numero e eh, di cui ringraziamo ovviamente gli uffici e il segretariato eh, non solo per il lavoro che hanno svolto per l'ufficio di presidenza quando eh, approvavamo appunto le disposizioni presidenziali per consentire all'Aula la di continuare a lavorare, ma anche per il lavoro che svolgono adesso. che purtroppo eh, viene effettuato ancora in presenza ma immagino perché hanno gli strumenti più adatti eh, in Campidoglio per poter sopportare il Presidente in questa in quest avventura, diciamo così. quindi è tutto diventato più difficoltoso anche per noi come potete vedere e ribadisco, ribadisco assolutamente a chiare lettere, lo sottolineo, l'eccezionalità di questo strumento siamo in una situazione emergenziale, questo strumento viene utilizzato per consentirci di lavorare e nel futuro quando usciremo, spero presto, dall'emergenza, questo strumento dovrà essere utilizzato soltanto per i presupposti indicati nell'articolo eh, che stiamo inserendo, che sono mm, chiariti e ben definiti, quindi non ci saranno margini di discrezionalità sull'utilizzo di questa modalità eh, in audio-videoconferenza, bensì eh, soltanto i presupposti indicati appunto nell'articolo che inseriamo. E ah, che altro? Eh, dobbiamo comunque in tutto ciò essere contenti di, di, di essere arrivati a questo risultato perché ci siamo arrivati tutti insieme eh, tramite la Gaggruppo, tramite l'ufficio presidenza, tramite l'assemblea capitolina tutta e grazie anche agli uffici che ci hanno coadiuvato e aiutato anche per quanto riguarda l'inserimento del voto elettronico, Non so se vi ricordate noi ci andavamo per appello nominale. Era, è vero che il voto elettronico non è una, eh, diciamo un meccanismo velocissimo, ma sicuramente è più veloce di un appello nominale, all'inizio eravamo addirittura in quelle condizioni, quindi dei passi in avanti li abbiamo fatti. Poi eh, rispondevo, risponderei alla consigliera Montella che, eh, ho presentato un emendamento che poi lo vedremo insomma eh, per quanto riguarda la eh, possibilità sempre questa sempre residuale sempre molto eh, diciamo da prendere con le pinze quindi da non utilizzare in maniera spropositata e strutturale che è quella dell'inserimento di una possibilità per la eh, videoconferenza mista questo eh, un mio emendamento eh, che ho elaborato ovviamente anche con gli uffici che ci hanno aiutato appunto con le disposizioni presidenziali perché, perché in questo momento in cui abbiamo anche eh, diciamo, una differenziazione di colori, chiamiamole così, tra zone gialle, arancioni e rosse, eh, forse inserire un piccolo spiraglio per la, per la eh, modalità mista eh, ci consentirà di avere un'immagine un in più, però ovviamente ecco… Eh, io auspico assolutamente che si torni presto in aula e di tornare in aula tutti insieme a svolgere il dibattito politico e democratico come sempre stato e ripeto questa deve essere assolutamente una, eh, una possibilità eh, emergenziale e assolutamente eccezionale di conduzione di lavori. Grazie.